Allora, riprendiamo da qua e vediamo un paio di argomenti che sono rimasti in sospeso prima di affrontare l'esercizio che vi avevo anticipato questa mattina su Telegram, così vi ho cercato di distrarre dalla lezione di matematica. Ehm, allora, eh, lunedì abbiamo dato un'occhiata a questi operatori logici. No? cosiddetti booleani, che abbiamo iniziato a, a capire che lavorano con un nuovo tipo di dato, che chiamiamo dato tipo booleano, che può avere solamente due valori vero o falso, quindi l'insieme, universo dei valori booleani non è un, la, la retta dei numeri, ma semplicemente l'insieme che contiene questi due punti. Come faccio a creare una variabile di tipo booleano? e io la creo o assegnandola come costante oppure come esito di un operatore di confronto no? se io voglio creare una variabile booleana A posso dire tu sei true e true è una costante no, di tipo booleano che posso segnare e utilizzare normalmente oppure assegno un valore calcolato da un operatore di confronto, ad esempio 3 uguale 7 sarà falso, Attenzione, guardiamo questa espressione che ci sono due volte l'uguale, questo uguale è un uguale di confronto che viene valutato prima, ho un 3, un 7 anziché sommarli di confronto, faccio un'operazione aritmetica, il risultato di questa operazione di confronto non è un numero, non è un int ma è un bool, questo bool viene assegnato alla variabile b, infatti b in questo caso è falsa, a b viene assegnato un valore falso. Una volta che ho un valore booleano, lo posso manipolare e mescolare con altri eh, valori booleani utilizzando gli operatori booleani, and, or e not. Ok? Quindi io posso scrivere true and true, che mi dice true, o poi posso scrivere a and b, che mi darà falso, perché in questo caso sto facendo l'and la congiunzione di della variabile A il cui valore logico è vero e la variabile B il cui valore logico è falso e secondo la tabella diciamo così, di comportamento dell'operatore AND se, eh, per avere un risultato vero devono essere entrambi i fattori veri e non uno solo dei due come capita in questo caso. Quindi questo fa sì che questi operatori logici vengano usati molto spesso per creare delle, combine, delle condizioni complesse come avevamo no, visto sulla chiusura della lezione scorsa, in cui dicevo, guarda, io voglio, eh, per, no, per verificare se un valore è compreso tra un estremo minimo e un estremo massimo, ad esempio, ho bisogno di fare due confronti separatamente, uno con l'estremo minimo e l'altro con l'estremo massimo. E questi confronti devono essere entrambi veri contemporaneamente. Quindi questa operazione come la leggo? Questi sono due numeri, li confronto con l'operatore maggiore uguale, che è un operatore relazionale. Un operatore relazionale confronta numeri e restituisce booleani. Quindi questo restituirà un valore che è true oppure false. Idem, questa cosa qua, che fa un altro confronto e restituirà anch'esso un valore vero oppure falso. Questi due valori, vero o falso, li combino tra di loro con questo operatore AND. Questo è l'ordine con cui si fanno le operazioni. Attenzione a non farvi confondere dal, dalla descrizione colloquiale. No? Io ho parole, perché la parola and e or sembrano parole del, del linguaggio. ma no? A volte vedo persone scrivere cose del tipo if numero maggiore o uguale al valore minimo and minore o uguale valore massimo. no? Perché noi a parole diciamo se il numero è maggiore del minimo è maggiore del massimo, eh? però questo non funziona, chiaramente perché questo operatore qua è minore uguale, infatti c'è un errore di sintassi eh, perché manca uno dei due termini del confronto, ok? Quindi è vero che questo si legge facilmente, ma eh, ricordiamoci che i, vari, i passaggi sono separati. Prima faccio i confronti, poi li metto insieme con l'end. L'end non si applica direttamente, non è una cosa di questo genere. Il numero maggiore questo è, è maggiore dell'altro. No? Non esiste il modo di scriverlo così. Quindi dobbiamo capire quali sono le... Confronti elementari e poi come si combinano, sono sempre questi due livelli. Ok, um, gli operatori logici sono solamente tre, quindi sono and, che è vero se entrambi sono veri, or, che è vero se almeno uno dei due è vero, e quindi può essere falso solo se entrambi sono falsi. E poi c'è, poverino, il not che prende un valore di verità e restituisce l'esatto opposto. Quindi ha un, ha un argomento solo l'operatore NOT, è come il segno meno, no? per cambiare di segno al numero. Il NOT cambia il segno logico del numero. Da vero diventa falso, da falso diventa vero. Quindi bisogna fare attenzione, ad esempio l'operatore NOT sul confronto A uguale B è la stessa cosa che chiedersi se A è diverso da B. No? perché inverte il senso del confronto. Quindi sono modi diversi di scrivere la stessa cosa. Ehm, facciamo solo attenzione quando scriviamo operazioni complesse, condizioni complesse, che combinano tra di loro varie sottocondizioni elementari, che non sempre è intuitivo ciò che stiamo scrivendo. No? Ehm, è facile confondere AND con OR, No? Ad esempio quando diciamo ehm, le, il valore è esterno all'intervallo tra 0 e 100, no? se è un valore è esterno all'intervallo tra 0 e 100 vuol dire cade nell'intervallo minore di 0 e, e maggiore di 100. A parole lo possiamo anche dire, in realtà non possiamo scrivere il numero è minore di 0 and numero maggiore di 100 perché non esisterà mai nessun numero che contemporaneamente sarà minore di 0 e maggiore di 100 in questo caso dovremmo usare un OR Dice, basta che o è minore di 0 e allora è fuori dall'intervallo o è maggiore di 100 e allora è fuori dall'intervallo almeno uno dei due a volte noi usiamo AND per includere no? mi va bene così ma mi va anche bene così eh, mentre invece della logica, and fa l'intersezione, richiede la contemporaneità delle condizioni, devono essere entrambe vere. Non c'è un, diciamo una scorciatoia per dire quando, come scrivo la condizione giusta, ma come c'è scritto qua bisogna pensarci bene, no? Essenzialmente bisogna sempre ragionare su quali sono i casi e quello che ci aiuta sempre è fare qualche esempietto a mano e vedere come calcoleremmo questi valori. Uh, poi essendo... Questi operatori, operatori comunque di un'aritmetica che lavora, un'algebra, un no? che lavora su dei valori, hanno anche delle loro regole. No? Eh, L'operatore AND è commutativo, associativo, di, hanno una proprietà distributiva, anche così, una, una proprietà in più rispetto ai numeri interi, ma noi non andiamo diciamo così, ad approfondire questo aspetto qua, ci, può servire, ci potrebbe servire per semplificare un pochino le espressioni che magari ci troviamo a scrivere, facendo dei passaggi per, eh, per trasportare questi operatori di end e or, ma mh, direi che non è il tipo di condizioni che dobbiamo creare, non ci porterà a questi livelli di complessità. Sulla legge di De Morgan non dico nulla perché c'è un esercizio del laboratorio apposta che vi chiede di, di giocarci, poi al limite eh, lo, lo approfondiamo. Ecco, l'altro argomento che volevo toccare oggi eh, visto che poi facciamo qualche esercizio un po' sulle stringhe. Eh, eh, sui numeri abbiamo visto, vabbè, i numeri ci sono tutte le proprietà matematiche, maggiore, minore, uguale, eccetera, e tutte le funzioni che ci permettono di, di trasformarle. Sulle stringhe finora abbiamo visto solamente le cose molto banali, eh, le due stringhe sono uguale, diversa, oppure maggiore e minore, ma abbiamo già visto che maggiore e minore è un pochino pericoloso perché non si segue esattamente l'ordine alfabetico. In realtà per le stringhe sono già predefinite tutta una serie di un operatore e una serie di metodi che ci possono tornare utili qualora volessimo capire se una stringa contiene o non contiene certi, certi caratteri. No? Allora, un operatore comodissimo è l'operatore in. Questo è un operatore di confronto, un operatore relazionale, che confronta due stringhe Okay? Una stringa diciamo corta con una lunga, essendo un operatore relazionale lui restituirà un valore vero o falso e mi restituisce il valore vero se la stringa che ho chiamato corta, cioè quella a sinistra dell'operatore, è contenuta, è una sottostringa consecutiva della stringa che ho chiamato lunga, cioè la seconda che compare nell'espressione. Quindi se io avessi una stringa eh, che si chiama buongiorno e mi chiedessi se la U è in S, mi dice true. Cosa fa l'operatore in? Prende la stringa corta, in questo caso la U, e va a cercare in tutta la posizione, in tutta la stringa, in questo caso buongiorno, se compare questa sottostringa. Se scrivessi un, mi dovrebbe dire di no, perché la u compare, la n compare, ma un consecutivi, attaccati, non compaiono mai. C'è due domande. È sensibile al fatto che le lettere siano maiuscole o minuscole? Sì, certamente. Sono caratteri per lui diversi, quindi fa il confronto carattere per carattere. Dimmi. Allora, torniamo indietro a questa A and B Mi dice false perché per le assegnazioni che avevo fatto prima, A è true, B è false, e quindi sto scrivendo, non in generale, in questo caso specifico, qui sto scrivendo true and false, e quindi il risultato fa false. Ok? C'era un'altra domanda da questa parte qua, se non sbaglio? Sì? Ma io sulle minuscole, è quello che era anche il suo dubbio, eh, vengono considerate diverse. Quindi ad esempio la B di buongiorno, non c'è la B minuscola. Se io volessi fare un confronto al netto del maiuscole e minuscole, non è direttamente l'operatore I che me lo fa, ma potrei dire, guarda, io voglio sapere se una B è presente in S... Dimenticando le maiuscole, quindi cosa posso fare? Posso prendere la S e convertirla in minuscolo. Quindi non mi chiedo se la stringa B minuscolo, che è l'iniziale di buongiorno, compare in S, ma compare nella versione di S che è stata convertita tutta in tutto il minuscolo. Allora in questo caso mi dici: sì. Ok? Quindi se devo. Se All'inizio sembra un po' intuitivo. Se voglio fare un confronto ignorando le maiuscole, devo prima convertire tutte in minuscole e poi faccio il confronto tra le lettere che sono, saranno sicuramente minuscole. Oppure tutto in maiuscolo eh, è uguale. Cioè, stessa cosa, io potrei fare B maiuscolo in S punto upper. E anche qui me la trova. Dimmi, no, no. Però buona domanda. Lui dice, le domande sono sempre tutte buone, or b minuscolo in s.s. Quindi lui dice, ma io voglio cercare vedere, è, è, è buona perché è una traduzione di quello che direi a parole. C'è cioè, una b maiuscola o minuscola nella mia stringa? E questo come funziona? Mi dà b che non vuol dire niente, non mi dà vero o falso. Eh, questo purtroppo non dà un errore di sintassi, perché lui funziona così. È come se ci fosse una parentesi qua, perché l'operatore in ha una, una priorità maggiore rispetto all'operatore or. Va a vedere se B grande c'è in S, in questo caso c'è, e quindi questa operazione è l'end tra B piccolo e true. L'end dovrebbe arrabbiarsi, dice ma senti io sono un end, dammi due booleani per favore, non darmi una stringa a un booleano. In realtà lui l'end ha tutta una serie di scorciatoie per cui dice guarda eh, se io so che uno dei due operandi dell'end è vero, il risultato dell'operazione sarà l'altro operando. Eh? Immaginate fare end con vero non ti cambia la, la condizione. Se l'altra era falsa il risultato sarà falso, se l'altra era vera il risultato sarà vero. Allora Python estende questo concetto anche a operandi che non siano booleani. E lui ti dice: se uno dei due operandi del land è vero, come in questo caso la parentesi tonda diventa vera, allora ti restituisco come valore l'altro operando, che in questo caso è una stringa. Allora è una cosa su cui non ci farai affidamento. No? Ehm, anche poi se scrivo if di questa cosa qua sarà l'if che sarà. Dice, ma come mi dai una stringa? If io voglio una condizione. Però è un esempio di un'espressione che a parole ha un significato, ma poi tradotta nel linguaggio, viene invece interpretata in un modo completamente diverso. Dimmi. Lui vuole usare una parentesi per dire no, ma io sono più furbo di te, caro Python, e allora faccio così. E lui mi risponde falso, e dobbiamo capire perché perché andiamo a vedere cosa stiamo facendo andiamo a spezzare la formula b or b mi dà b minuscolo eh, e di nuovo sono quei casi particolari di un operatore or in cui se il primo operando è falso il risultato del, se il primo operando non è falso il risultato dell'operazione è il primo operando stesso se il primo operando fosse falso mi ritorna il secondo ci sono tutta una serie di regole, in cui però preferisco non entrare, di cosiddetta valutazione a corto circuito degli operandi booleani, in cui lui si accorge che, inta, visto che... Allora, fatemi tornare solo indietro a questa tabellina. Se io ho un OR e scopro che A è vero, il risultato sarà sempre vero. Quindi non mi serve neanche andare a guardare B. E se guardate, nei casi in cui A è vero, il risultato dell'operazione... scusate, questo è... Sull'ordine devo ragionare sul falso. Se io so che A è vero, il risultato sarà sicuramente... Di A è vero, so che il risultato sarà sicuramente vero. Se A è falso, il risultato sarà uguale a B. Guardate queste due righe. Dove a, è falso, do, dove a è falso il risultato è uguale a B quindi in realtà internamente lui fa questo ragionamento guarda i due operandi se uno dei due è vero il risultato è vero nel caso del lavoro eh. se uno dei due è falso il risultato sarà uguale all'altro operando e quindi lui vede che B non è falso lo prende per vero e restituisce lui è un comportamento degli operatori booleani lecito, specificato, cioè Python ti spiega esattamente cosa succede, però è una cosa che io preferirei evitare. E no? ora noi cerchiamo di usarli con dei booleani, quindi mettere delle eh, diciamo così, condizioni complete. Mi dispiace tra virgolette, che Python usi questi meccanismi che in realtà poi servono a diciamo, velocizzare, a accorciare diciamo così, il codice in situazioni più complesse. Uh, però mi dispiace perché non ti segnala neanche un warning neanche un messaggio d'errore quando stai facendo cose che magari non intendevi fare okay? diciamo che tutte le cose che abbiamo scritto qua la risposta è sempre stata una sorpresa rispetto a quanto ci aspettassimo dimmi Questo, dunque, cosa farebbe? T, allora, T in S è falso, quindi sarebbe B or falso, se non sbaglio la risposta è B. Sì, fate B. Non facciamolo, ok? È più semplice. Mm -hmm. Poi, mm, chiaro che si può ragionare, ma non è, non è particolarmente leggibile anche un codice di questo genere. No. Allora, lui sta cercando di, di, di generalizzare questo ragionamento e mi dice, se io ho una stringa e chiamo la funzione bool di quella stringa, cosa fa? Eh, la Considera qualunque stringa convertita in booleano, la viene considerata vera, tranne la stringa vuota, che viene considerata falsa. Questo ci servirà, ci, ci farà comodo. No? Però la, il bool di una stringa non è la stringa stessa, ma la funzione bool, come la funzione int str che converte verso quel tipo di dato, mentre se io facessi int di ciao si arrabbia, perché ciao non è un numero intero, eh, in, bool di ciao lo accetta perché dice OK, un, un, qualunque stringa che non sia la stringa vuota la considero vera. E questo in realtà vale anche sui numeri. Se io faccio bool di 0 mi dice falso, se faccio bool di 4 mi dice vero. Quindi, in un certo senso, qualunque valore che non sia nullo, quindi lo 0 come numero, la stringa vuota come stringa, viene considerato logicamente vero. È come scrivere 4 è diverso da 0. Sì. prendi 4, consideralo come un booleano è come chiedersi il 4 è diverso da 0? perché qualunque valore diverso da 0 viene considerato vero quando Python ha bisogno di un valore booleano idem per le stringhe qualunque stringa diversa dalla stringa nulla che è lo 0 del mondo delle stringhe eh, viene considerata vera e la stringa nulla sola viene considerata invece falsa mm? sono conversioni ci permette di avere le conversioni sottintese cioè nel nostro programma anziché scrivere if f se è diverso dalla stringa vuota per dire voglio essere sicuro che l'utente abbia scritto qualcosa no? questo è il modo corretto di scriverlo l'utente scrive un input e io voglio controllare che abbia scritto qualcosa quindi controllo f i s è diverso dalla stringa vuota per questa cosa che abbiamo appena scoperto potrei scrivere semplicemente così if s allora darei alla if un valore stringa anziché un valore booleano e quindi il Python prende questa stringa e dice, senti però io ho bisogno di booleano, la converto automaticamente in booleano e vedo che è true se è diverso dalla stringa vuota e falso se è uguale a stringa vuota, quindi mi dà esattamente lo stesso risultato. Questa è una cosa che potremmo fare, non è, diciamo così, illeggibile o difficile da decifrare come era. L, l, l, il giochino dell'OR di cui avevamo parlato prima. Però cerchiamo prima di diciamo così, familiarizzarci con le forme standard canoniche, poi le abbreviazioni le possiamo no, anche mettere in gioco in un secondo momento. Allora, senza complicarci la vita, quindi abbiamo visto che se io l'operatore in alla fine, nella sua forma semplice, confronta due stringhe restituisce un valore vero o falso e eh, n ad esempio in buongiorno ci sono due volte la O e quindi io posso chiedermi se O è in buongiorno in S mi dice di sì, anche vabbè, se c'è due volte sicuramente, però lui chiede che non è un solo carattere ma una sequenza consecutiva ok, quindi o n, c'è N-O anche, vabbè, N -o -n. N-O-N non c'è. Nonostante ci sia un N, una O, un'altra N, no? eh, va a vedere solamente le sequenze, non va a pescare un carattere qua e un carattere là. ok? Quindi ad esempio se uno volesse chiedersi ma c'è una vocale in quella parola? una cosa che potrebbe venirci in mente è questa eh, non fa quello che vogliamo questo questo si chiede se dentro la parola c'è la sequenza A, E, o U non se c'è una A oppure un E oppure una I oppure una U per sapere se c'è una vocale dovrò chiedere se, se c'è una A oppure c'è una E oppure mettiamoci le parentesi così siamo sicuri di cosa succede se c'è una I eccetera poi ci sarebbe la O o la U ma per brevità non le ho scritte ok quindi non, non facciamoci mai ingannare dal senso intuitivo del in questo caso dell'operatore in, determina Ah, va a vedere se c'è una sottostringa. Sì, però lo fa con una regola ben precisa, non come vorrei io che lo facesse. Mm? Eh, volendo c'è un operatore che si chiama not in, che è esattamente l'inverso, ma... Questo è un operatore. Quindi due stringhe le posso confrontare per uguaglianza con l'uguale, oppure per contenimento. Una stringa è contenuta dentro un'altra, una sottostringa di un'altra. Completa. Però, a volte, può servirmi andare a confrontare solamente una parte della stringa. Che ne so, i primi caratteri, gli ultimi caratteri, oppure trasformarla in maiuscolo o minuscolo, oppure confrontare se sono numeri e lettere. Quindi esistono tutta una serie di metodi che mi danno un valore, in questo caso booleano, ends with è uno di questi metodi che si chiede se la stringa termina con questi caratteri. Quindi è una sorta di ricerca come fa in, ma solamente al fondo. Quindi il nostro buongiorno ends with uh, o, sì, end with no, sì, end with rno, sì, end with qualche cos'altro, no. Quindi va a verificare se i caratteri che ti do sono esattamente gli stessi ultimi caratteri della stringa. Poi ci sono delle varianti, della in, la funzione in mi dà solo informazione booleana, la stringa c'è o no? Ma se io volessi sapere dov'è, io so che dentro la parola buongiorno c'è la lettera o, dov'è? Allora per questo mi serve, ad esempio, il metodo find, che mi dà non solo vero, falso, c'è, non c'è, ma anche dov'è quindi se io facessi s.find di o, s è la solita buongiorno, eh, mi dice che è in posizione 2. Cosa vuol dire questo 2? Vuol dire che c'è una o e la prima o che ho incontrato è nel carattere, nel, nella terza posizione della stringa 0, 1, 2. Okay? Posizione di indice 2, chiaramente sarà il terzo carattere. Poi non mi dice se ce ne sono altre dopo. E se io cercassi una lettera che non c'è, che è solo la t, mi dà meno 1. Che è un valore strano che mi fa capire che non è tra 0 e la lunghezza della stringa meno 1, è un valore anomalo che mi permette di capire che non, non c'è il valore che stavo cercando, non c'è la stringa che stavo cercando. Quindi, in mi dice vero o falso, c'è o non c'è. Find mi dice c'è e ti dico dov'è, oppure non c'è e ti dico meno 1. Allora, tu vuoi fare una cosa del tipo qui, così? Eh, ma, eh, e quindi tu dici questa cosa qua la metto in un if, se questa cosa qua è diversa da zero... Così? Sì, questo è un modo molto contorto di farlo. Eh, lui dice guarda se mi dà meno 1 sommandogli 1 fa 0 e quindi viene considerato come falso, se mi dà qualcos'altro sommandogli 1 fa un numero diverso da 0 e quindi mi dà come vero sì però la stessa cosa la potrei scrivere come if s.find di o diverso da meno 1 mi sembra è la stessa cosa, ma mi sembra più leggibile. Cioè, ciò che sto controllando è che sia meno 1. Allora vado a confrontarlo con meno 1. Non è che gli sommo un valore per cui, se per caso fosse meno 1, diventa 0, sapendo che 0 convertito in bull fa falso. Se è meno 1, quella, quella operazione di, di, di disuguaglianza è falsa di suo. Okay? Cerchiamo sempre di trovare il modo più diretto di esprimere le cose. Poi sono equivalenti a quelle di prima, dal punto di vista dell'interprete Python. Dal punto di vista di chi legge il nostro codice, no, non sono equivalenti. Um, find, abbiamo visto, e uh, l'altro metodo che può tornare utile, sempre di ricerca di sottostringhe, è un metodo che si chiama count, che conta quante volte quella sottostringa compare. Nel nostro caso la O compare tre volte. Buongiorno. Se chiedessi invece quante volte compare la T, mi dirà zero volte. Se chiedessi la sequenza ON, comparirà una volta sola. Buon. No? Quindi mi può servire per sapere quante volte compare una certa un certo carattere o una certa sequenza di caratteri. quindi voglio solo sapere se c'è, uso in voglio sapere dov'è, uso find voglio sapere quante ce n'è, uso count dimmi find mi dà la posizione nella versione elementare e mi dà la prima posizione Questa è la spiegazione della funzione find che troviamo che è il metodo find. La versione completa dice così il metodo find applicato a una stringa può avere un parametro, due o tre. Qui nella documentazione le parentesi quadre stanno a indicare parti opzionali. Okay? Quindi ritorna L'indice più basso all'interno della stringa dove la sottostringa found si può, eh, è stata trovata. Quindi il primo mi dà solo il primo. E quindi in pratica lui dice che eh, la, eh, volendo posso però cercare non in tutta la stringa ma solo in una porzione della stringa, passando agli altri due parametri che possono essere start e end che sono interpretati, c'è scritto qua, come se io avessi fatto una porzione della stringa stessa. Quindi volendo io potrei cercare non dal primo carattere, ma da metà stringa da lì in avanti. Cioè, se io so che la prima O è in posizione 2, io potrei dire ma ce n'è un'altra? Beh proviamo a vedere dalla posizione 3 in avanti. E mi dice che ce n'è un'altra in posizione 6. Ce ne sarà ancora un'altra, sì, so che sono tre, qual è quella successiva? Beh, andiamo a cercare dalla posizione 7 in avanti, me la trovo nella posizione 9. Quindi posso chiedere a Find di andare a cercare partendo non dal primo carattere, ma da un carattere che desidero. Questo è grossomodo equivalente a dire, abbiamo detto... La prima O si trova nella posizione 2. Allora andiamo a vedere nel resto della stringa. Dal 3 in poi. Vediamo se ci sono altre O. Quindi immaginiamo che io non mi ricordi che find ha questo parametro che mi permette di specificare la posizione di partenza. Vabbè, me lo faccio. Prendo la stringa, butto via i caratteri fino alla O incompresa. Prendo solo la parte di stringa che comincia dal carattere successivo e nella parte di stringa che comincia dal carattere successivo vado a cercare se c'è un'altra O. Ovviamente questo valore mi dirà che si trova nel terzo carattere, nel quarto, scusatemi, nel quarto carattere del pezzo di stringa che ho cercato e quindi nella stringa originale era saltato in sala in posizione 4 più 3 eh, 6 3 più 3 scusate quindi devo fare un po' di no, pasticcio per dicendo ho cancellato tre caratteri mi dice che sono nel terzo e quindi in realtà sono nel sesto come sempre possiamo arrivare allo stesso risultato in modi diversi Ok, uno potrebbe chiedersi, ma non c'è un modo per farmi dire subito tutti i posti in cui si trova? Sì, ma non oggi, nel senso che ci servono le liste per poter memorizzare questo risultato. Però con questi, combinando questi operatori con lo slicing, con l'in, vedete che riuscite praticamente a fare molti tipi di esplorazioni. Poi ci sono altri metodi molto più semplici, che vanno a vedere se tutti i caratteri di una determinata stringa hanno una certa proprietà. Cioè, questa stringa contiene solo caratteri alfabetici? Questa stringa contiene solo cifre numeriche? Is digit. Contiene solo lettere minuscole? Is lower. Contiene solo spazi? Oppure tab, oppure a capo. Contiene solo lettere maiuscole? Contiene solo una mistura di numeri e lettere, quindi niente punteggiatura, niente spazi. E di questo, già, in molti casi ci può tornare utile. Inserisci una stringa senza spazi, allora magari vai a verificare se è alfanumerico, se è sicuro che non ci sono caratteri eh, non desiderati. IsDigit è composta da sole cifre, Attenzione che isDigit non, non va a verificare se la stringa è un corretto numero intero o reale, va a verificare se contiene solo cifre. Quindi se contiene solo cifre sarà sicuramente un numero intero, ma un numero intero potrebbe anche essere meno 3, che non contiene solo cifre perché contiene anche il meno davanti. Quindi in questo caso isDigit sarebbe falso, cioè non pensate che isdigit vada a, a controllare se il numero è scritto correttamente non c'è una funzione per farlo e quindi beh, ci sono, appunto con l'esempio qua 1729 isdigit è vero meno 1729 che è un numero è falso perché c'è almeno un carattere che non è una cifra numerica quindi non usiamolo per controllare a meno che non ci interessino solo numeri interi positivi allora possiamo pensare di usare isdigit per controllare ma numeri interi in generale no, e numeri reali neanche perché hanno il punto decimale che ci dà fastidio, che il digit considera non valido. Quindi abbiamo un po' un armamentario di, eh, di metodi che possiamo usare sia per diciamo, elaborare il nostro programma sia soprattutto anche per controllare gli input. Cioè, il programma tipicamente riceve dei dati dall'utente e prima di elaborarli deve controllare che questi dati siano sensati. Ma, sia che questi dati siano interi, sia che siano stringhe, sia che siano reali, ad esempio nel caso degli interi, questo le, le, si rifà all'esempio dell'ascensore, un piano negativo non ha senso. Quindi cosa deve fare il programma dell'ascensore se l'utente chiede di andare al piano meno 7, che non esiste? Deve dire, caro utente, ha inserito un dato sbagliato e non provare a applicare l'algoritmo che poi chissà cosa gli dice come risultato, non c'è nessun risultato giusto se il dato di ingresso è sbagliato. Quindi ci accorgeremo che molte volte dopo che abbiamo letto un dato dovremo spendere un po' di tempo a controllare che quel dato sia corretto e poi una volta che siamo sicuri che il dato sia valido allora possiamo andare avanti a, ad elaborarlo, a sviluppare il resto del programma. Um, ci sono dei casi in cui il dato in ingresso appunto essendo sbagliato non permette al programma di continuare allora in quel caso il programma cosa può fare? se fosse un diagramma di flusso direi il dato è negativo? stop altrimenti se il dato è positivo vai avanti e fai il resto del programma allora, come faccio a inserire un, uno stop, un fine del programma all'interno del mio codice? Perché il programma normalmente finisce quando arriva in fondo, quando ho eseguito tutte le istruzioni. Allora, nel caso in cui si verificano degli errori non recuperabili, diciamo così, in cui il programma poi non ha senso che vada avanti con quei valori, si può usare questa funzione che si chiama exit, che fa terminare il programma. Questo import non sono sicuro che serva, secondo me non serve. Fa terminare il programma con un messaggio di errore, dicendo guarda il dato non è valido, mi fermo qui. La funzione exit quando viene chiamata blocca il programma, quindi tutto ciò che segue tutte le righe dopo la funzione exit non verranno mai viste, mai eseguite, perché il programma si blocca prima. È l'istruzione di suicidio questo, no? il programma decide di autosuicitarsi. Questo è l'ultimo grido di dolore mentre si suicida, dopodiché termina. Um, vedremo poi, a partire dalle ultime ore di oggi, soluzioni migliori in cui anziché dire se hai inserito un valore sbagliato, battene, perché di fatto l'exit è questo, il programma sarebbe meglio che dicesse, ma se hai inserito un valore sbagliato, reinseriscilo, ti permetto di reinserirlo. No? Questo lo vedremo tra un attimo quando affronteremo il ciclo. Ok, questi sono, diciamo, gli ingredienti che mi serviva ancora raccontarvi prima di provare ad affrontare l'esercizio della briscola che vi volevo proporre. No? Allora, ho pensato un, un esercizio in cui servisse un po' di if, un po' di condizioni booleane, eccetera, e questo mi è sembrato alla nostra portata. Allora, eh, sapete tutti giocare a briscola? No? Cosa venite a fare qui? <ride> Andate prima a imparare le cose serie. No. Allora, non vi racconto tutte, le, tutte le, le regole, però è un gioco di carte, chiaramente. Si gioca tipicamente con un mazzo da 36 o da 40, dipende da, dai giochi. Da, da, dalle varie varianti e all'inizio della partita quando tu distribuisci le carte ne giri una e il seme della carta che è girato è il cosiddetto seme di briscola per quella partita okay? quindi c'è un seme speciale rispetto agli altri dopodiché il gioco è molto semplice ciascun giocatore a turno posa una carta sul mazzo quindi siamo in quattro, ciascuno dei quattro posa una carta, tipicamente si danno tre carte per volta. Alla fine, quando tutti e quattro hanno posato le carte sul tavolo, la carta più grande, cioè chi ha posato la carta più grande, prende tutto. Banale. Prossimo giro, altre quattro carte e così via. Alla fine della partita si contano i punteggi ottenuti, perché le carte non hanno tutti gli stessi punteggi, cioè non conta quante carte prendi, ma qual è il loro valore. In una delle varianti delle carte si usano le carte da gioco quelle che qualcuno su, su Telegram ha detto sono le carte francesi, quelle che hanno quattro semi cuori, quadri, fiori, picche se no si può anche fare con le carte napoletane dove c'hai bastoni, i denari, eh, sono spade è uguale alla fine sono solo etichette e abbiamo delle carte che vanno Asso, 2, 3, 4, 5, 6... Secondo me 7 non c'è. Fante, donna, re. No, ma 7 non c'è, sai? Ci sono troppe carte. Ma fa lo stesso, non ci cambia la sostanza del gioco. C'è o non c'è? C'è? Allora, mazzo da 40 prendiamo, ok? Va bene. Perché si può anche giocare con mazzo da 36. Ok? E quindi abbiamo 10 carte di 4 semi ciascuna. Cosa fa il programma? Che fai? Um, il valore delle carte, il punteggio delle carte, non è poi così intuitivo, nel senso che normalmente le carte dalle 2 al 7 non valgono niente, però sono ordinate, c'è cioè il... Il 5 vale più del 2, il 7 vale più del 4 e così via. Fante e re danno punteggi in ordine: 2 punti, 3 punti, 4 punti. Il 3 vale 10 punti, l'asso ne vale 11. Quindi, se io dovessi elencare le carte in ordine di valore, lasciamo perdere i punteggi numerici che non sono richiesti in questo caso. In ordine di valore c'è il 2 il 4, 5, 6, 7, jack, donna, re, di, 3 e asso, in quest'ordine, ok? Allora, il primo giocatore gioca una carta, il cui seme definisce il seme della mano di gioco, quindi gioco un 3 di quadri, no, il 3 no, butto subito di un 3, gioco il 4 di quadri, che è uno scartino, l'altro giocatore cosa può fare? Può mettere un'altra, non può, deve mettere un'altra carta, se mette una carta del seme diverso dal mio, ha perso. Perché io ho messo quadri, si gioca a quadri. Se mette una carta di quadri di valore maggiore del mio, ha vinto. E quindi si prende la mano. Punto. Eccezione, le carte di briscola del seme di briscola valgono più delle altre. Quindi se io metto un 3 di quadri, che è una carta molto alta, di seme quadri e briscola e fiori, lui mi mette un due di fiori, che è la carta più sfigata, ma di seme briscola vince lui. Ok? Quindi tra due carte dello stesso seme vince la più grande. Di seme diverso vince la prima che è stata messa, il giocatore che l'ha messa, l'altro perde. Uh, una e due briscola, l'altra no, vince quella di briscola. Entrambe briscola vince la più grande tra le due. Basta, credo che siano tutti i casi possibili. È più facile giocarci che spiegarlo. Eh? Allora, il nostro programma però deve capirlo, perché ho detto, allora, il, secondo, il secondo giocatore può giocare una carta di semi diverso e perde, oppure una carta dello stesso seme, in tal caso vincerà colui che ha giocato la carta più alta. Non c'è parità, non esiste, le, pari, le carte sono tutte diverse, quindi non è possibile che uno metta una carta stesso seme e stesso valore. Le carte di cui seme è pari al seme di briscola vincono sempre sulle carte di ogni altro seme. Sia che la giochi per prima che la giochi per seconda, non importa. Mm? Ok, cosa deve fare il programma alla fine di tutta questo, questa digressione da bisca, clandestina? Eh, il programma dopo aver stampato il seme di briscola scelta, ecco il seme di briscola lo estrae casualmente il programma. C'era scritto sulla prima riga il programma decide automaticamente in modo casuale il seme di briscola. Il programma, dopo aver stampato se questa partita qua, si gioca con briscola a picche, va bene. Il programma accetterà la giocata del primo giocatore e del secondo giocatore, quindi ciascuno dei due dice quale carta sta giocando, qui non stiamo simulando il mazzo, mescolare il mazzo eccetera eccetera, semplicemente l'utente scrive, beh io gioco tra le picche, pensiamo sia onesto che ce l'abbia davvero. Ogni giocata, quindi, sarà una stringa di due caratteri, tre di quadri, jack di fiori, eccetera. La prima lettera indica il valore della carta cioè, e la seconda indica il seme. Il programma deve accettare, accetterà sia lettere maiuscole che minuscole e verificherà la correttezza del dato immesso. Non posso giocare un 9 di picche. Eh? Oppure un 3 di un seme che non esiste. Se i dati immessi sono corretti, allora il programma determinerà il vincitore della mano, stampando se vince il giocatore 1 o vince il giocatore 2. Applicando le regole che ci siamo detti un attimo fa. Parliamo solo con due giocatori, normalmente gioca in quattro. Ok? Allora, algoritmo l'algoritmo è abbastanza lineare no? ci dice già il testo che devo fare scegli il semi di briscola accetta la giocata del giocatore 1 e controlla che sia giusta accetta la giocata del giocatore 2 e controlla che sia giusta decidi chi ha vinto sulla base delle gioca del semi di briscola che hai scelto e delle giocate che sono state fatte quindi a livello Molto alto, sono quattro blocchi in sequenza, quattro macro blocchi in sequenza. Poi dobbiamo entrare dentro ciascuno di questi che non sono banali. Quindi noi possiamo dire, ok, uno, eh, scegli e stampa il semi di briscola. Due, accetta e controlla, eh, accetta, leggi, acquisisci, mi piace di più, e verifica la giocata 1, acquisisci e verifica la giocata 2, 3, cioè 4, determina e stampa il vincitore, chi ha vinto. Queste quattro parti di programma, come si parlano tra di loro? Si parlano con delle variabili. Eh, a me piace sempre ragionare così, ho un blocco di programma, quali sono i valori che gli servono per lavorare e quali sono i valori che lui produce in uscita. Così è più facile ragionare un blocco alla volta, poi tra due settimane impareremo a fare le funzioni che ci permettono ancora di isolarli meglio. Quindi il blocco 1 cosa fa? Genera una, una variabile che potremmo chiamare appunto briscola, che può essere fiori, eh, eh, cuori, quadri, un carattere di questi quattro. Se scegliamo di codificare i semi con stringhe di un carattere letterale maiuscolo potremmo scegliere di codificare i semi con numeri 0, 1, 2, 3, se 0 è cuori, 1 è quadri, 3 è picche e altre fiori, potremmo scegliere di codificare i semi con una stringa di un asterisco, due asterischi, tre asterischi, quattro asterischi, cioè possiamo scegliere noi, non c'è nessuno che ci obbliga o ci prescrive come deve essere salvata questa informazione. Quello che è certo è che il programma deve sapere qual è il seme con cui si gioca di briscola. E memorizziamolo in un modo che sia poi comodo per generarlo e comodo per utilizzarlo. Io, come prima ipotesi, ho messo questa, però potremmo anche chiamare dire che cuori è 0 e fiori è 1 e pick è 2 e l'altro quad è 3. sarà meno intuitivo, ma magari forse è più facile da generare, perché quando devo generarlo a caso, randint mi sputa fuori già un numero, a random mi genera dei numeri, non delle lettere. Però, sono scelte. Facciamo una scelta che ci sembra logica, utile per, nel complesso del programma, poi quando andremo a implementare il singolo blocco, poi ci poniamo il problema. Quindi, questo blocco qua, diciamo così, genere in uscita, definisce questa variabile. E il blocco 2 acquisisci e verifica la giocata 1, che cosa fa? Legge, fa del lavoro, farà un input, farà tutta una serie di controlli, e poi alla fine cosa rimane di tutto ciò? Rimane una stringa di due caratteri che rappresenta la giocata del primo giocatore. Potrei avere, ad esempio, Uh, definisce cosa giocata 1 che può essere una stringa di due caratteri appunto diciamo tre di fiori uh, jack di picche o cose di questo genere quindi una stringa di due caratteri maiuscoli di cui il primo è il valore ca della carta e il secondo è il seme dove il valore è uno di quelli là sopra e il seme è uno di quelli là sotto. Allora, mi potrebbe far comodo definire nel codice delle costanti, ad esempio i semi, che sono cuori, quadri, fiori, picche, e i valori delle carte, che sono asso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fante, donna re così sotto quando dico è un seme valido non è che devo fare 12.000 if ma controllo che sia uno di quei semi là sopra e idem per di valore c'è un principio che impareremo a usare la programmazione, si chiama don't repeat yourself dry è sempre bene in un programma un'informazione darla una volta sola in un punto solo e nelle volte successive riusarle eh? io vorrei evitare di avere in sette punti diversi del programma il controllo se il seme è cuori, quadri, fiori, picche cuore, quadri, fiori, picche, perché poi un domani arriva il tizio che dice, io voglio giocare con le carte napoletane e devo andare a modificare in 57 posti il programma. Invece definisco una volta sola e poi uso ciò che è definito sopra. Ok. Quindi, noi decidiamo che il signor giocata, di definire qua una variabile giocata 1, fatta, abbiamo deciso che sia una stringa di due caratteri, il primo carattere è sicuramente, deve essere pescato da valori, il secondo carattere deve essere pescato da semi. Allora scriviamo di cui il primo tra valori e il secondo tra semi, dove tra è la sintesi del ragionamento che abbiamo fatto. Questa è una scelta, avrei potuto scegliere diversamente, cioè il codice che sto per scrivere qua nel blocco 2 avrei potuto dire definisce eh, valore 1 e seme 1, quindi il valore 1 sarà magari solo il 3 e seme 1 è quadri, è un modo equivalente di indicare la stessa cosa. Decidiamolo, poi, tanto eh, questi valori serviranno nel punto 4. Se io c'è una stringa sola, faccio sempre in tempo a separarla, se ho due pezzettini diversi, faccio sempre in tempo a unirli, quindi non è che ci perdo nulla. Però devo essere chiaro fin dall'inizio su quali sono i valori che vengono calcolati da questo signore. Potrei anche dire, altrimenti definisce valore 1 che sia un numero, magari c'è cioè il 3, sarebbe 0, 1, 2, 3. Sarebbe il 0,1,2, il carattere in posizione 2. E invece seme, se è quadri, sarebbe il carattere in posizione 1. Potrei decidere di codificare il valore del seme non attraverso la stringa, ma l'indice della posizione all'interno eh, delle stringhe semi e valori in cui si trova quel carattere. È uguale, passo da uno all'altro facilmente, no? Ne scelgo uno. Scelgo una codifica dell'informazione. Cioè l'informazione qual è? La carta che ho giocato. Come la codifico? Boh. Questi sono tre modi. Tutti e tre leciti, tutti e tre permettono di codificare qualunque carta. Ciascuno si può passare da uno all'altro, non perdo informazione. Qual è quello più giusto? Boh primo che mi viene in mente, quello che mi convince di più, quello che mi semplifica il lavoro, ma sono equivalenti in termini di informazione rappresentata. Quindi dobbiamo sempre, e lo vedremo meglio quando, eh, sarà più difficile, quando faremo strutture dati più complicate, un conto è l'informazione che ho, i dati, le informazioni che mi arrivano dal mondo esterno, un conto è come io scelga di codificarli attraverso le strutture dati che il linguaggio mi mette a disposizione, in questo caso gli interi le stringhe. Okay. quindi probabilmente la prima scegliamo questa ci sembra più normale ma eh, siamo stati un pochino tratti in inganno dal, dal testo no? dice ma l'utente la inserisce così e allora me la salvo così non ci sto tanto a pensare però è uguale l'importante è che ragioniamo appunto sul fatto che alla fine dopo che ho eseguito questo blocco abbiamo questa variabile che si chiama giocata1 queste sarebbero alternative che non andiamo a implementare. Ma avremmo a questo punto, in uscita di quei blocchi, variabili che si chiamano in modo diverso e che contengono dei valori diversi, quindi saranno poi usate in modo diverso. Se non volete scriverlo come commento, scrivetelo su un pezzo di carta, perché così avete chiaro quali sono i dati su cui potete lavorare. E cosa contengono. Sempre fate degli esempi la variabile A contiene la carta, sì, ad esempio, cosa contiene? Okay? Ci aiuta tantissimo. Acquisisci, magari anche con la Q, eh, e verifica la giocata 2, sarà uguale, semplicemente definisce però giocata 2 anziché giocata 1. Cioè alla fine di questo blocco farà più o meno lo stesso lavoro, ma mi crea una variabile diversa da quella di prima, eh, devo poter distinguere. E a questo punto il quarto blocco si basa su quelli precedenti, quindi riceve in ingresso Briscola, giocata 1, giocata 2, e produce vero o falso da stampare, oppure uno, due, no, produce 1-2 il vincitore. 1 o 2 vince 1 o vince 2 stampandolo quindi può anche non memorizzarlo in una variabile però possiamo chiamare anche una variabile che si chiama vincitore che sarà un intero che vale 1 o vale 2 per forza ok da dove partiamo? Allora, eh, il blocco 1 significa estrarre un seme a caso. Il blocco 2 è lavorare con l'input e controllare che quell'input sia corretto. Il blocco 3 sarà uguale al blocco 2. Il blocco 4 è eh, quello che adotta, implementa le regole del gioco. Qual è quello più difficile? la giocano forse il 2 e il 4, ma secondo me è il 4. È quello dove c'è più da ragionare. Partiamo da lui. Partiamo da lì. Allora facciamo finta che lui l'abbiamo fatto e diciamo che la briscola è cuori perché sono un tipo romantico. Diciamo che il primo giocatore a una giocata 1, che leggiamo così, senza nessun controllo alla Garibaldina, giocata 1, e giocata 2, idem secondo giocatore. Cosa ho fatto? Ho implementato il minimissimo che potevo implementare, scusate il doppio superlativo, nei punti precedenti, per permettermi di concentrarmi sull'ultimo punto. E tornerò ai punti precedenti, che sono più facili, quando sarà già un pochino più stanco, un pochino più fuso. Punto 2 che cos'è? È completo? No. Cosa fa? Deve fare due cose il punto 2. Leggere un dato e controllarlo. Lo legge? Sì. Lo controlla? No. E eh vabbè, la facciamo dopo. Il punto 1 cosa fa? Deve definire un seme. Lo definisce? Sì. Lo definisce casualmente? No. E eh vabbè, lo mettiamo a posto dopo. Ma andiamo alla parte tosta del programma. Sapendo, a questo punto, giocata 1, giocata 2 e semi briscola, chi vince? Eh. Dobbiamo provare a implementare le varie regole, no? Dimmi. Sì? Giocata 2, grazie mille. Dimmi. Qui dici, questo sotto? Allora, io qua ho ipotizzato tre modi diversi di rappresentare la giocata, ok? Il primo modo è con una stringa di due caratteri, il secondo modo con, separando una stringa di un carattere che rappresenta il valore e una stringa di un carattere che rappresenta il seme. Il terzo modo era, poteva essere quello di rappresentare con un numero intero il valore della giocata e il valore del seme. Quindi seme 1 uguale 1, intendevo il fatto che il vero seme era semi di 1, che semi di 1 è cuori, quadri. Ok? Da questo che non è chiaro. Poi di queste tre alternative ho scelto la prima e queste due le sto ignorando. Anzi, mettiamo, mettiamolo chiaro in alternativa, ma non sono fatte queste. Ah, una cosa che possiamo fare anche è nel punto 1 stampare la briscola per questa mano. C dobbiamo stamparla i giocatori hanno bisogno di sapere Quando, prima di giocare il giocatore deve sapere cosa c'è di, di, di, di, di scuola in tavolo quindi per, solo per verificare magari mettiamoci una stampa qua sotto avete giocato Due punti, giocata 1 e giocata 2. Proviamo a eseguire questo programma. Qua. Oh, questo programma contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 istruzioni. Sono già tante, prima di provarlo per la prima volta. Eh? Già scritto 7 istruzioni, è meglio provarlo. Non, non scrivete mai 30 istruzioni e poi lo provo. Aggiungo ancora un pezzo e poi lo provo. No. Provate ai pezzi piccoli. Allora, ad esempio, il primo giocatore ha il 3 di quadri e il secondo giocatore ha il Jack di picche. Jack, ho detto Jack, ho scritto King, Jack di picche. Avete giocato tra Q JP qua. Beh, in realtà queste cose qua le dovremmo magari mettere in maiuscolo, che dite? Ma fa parte del controllo dei dati, per ora facciamo finta che il, il giocatore sia stato più bravo e l'abbia già messo lui in maiuscolo. Ad esempio quell'errore che mi ha fatto notare questo compagno prima in cui avevo scritto giocata 1 anziché giocata 2 qua, me ne sarei accorto facendo questa print quando scrivo giocata 2 e Python mi dice ah, guarda che questa variabile non è definita. Se invece non avessi fatto subito la print e il run, l'esecuzione del programma, me ne sarei accorto forse tra un'ora, dove poi vado a recuperare qual era l'errore. Finché ho sette istruzioni, trovare quella sbagliata è facile, quando comincio ad averne 200 no. Okay? Quindi andiamo avanti sempre per gradi, piccoli passi. Ok, allora adesso facciamo finta di avere tutti i, dadi, i dati che ci servono. E come facciamo a capire chi ha vinto? Allora forse magari un primo discriminante è capire quale dei due, se qualcuno dei due ha giocato briscola o no no? cioè se io gioco briscola e tu no vinco io se tu giochi briscola e io no vinci tu se entrambi giochiamo briscola andiamo a vedere il valore, se entrambi abbiamo, giochiamo non briscola andiamo a vedere il seme e poi il valore. Quindi ci sono vari casi possibili. Giusto? Allora, qual è, da dove partiamo? Eh? Eh, io mi toglierei per prime le briscole. Quindi, Uh, se uno ha giocato briscola e l'altro no, vince lui, vince, lui, lei, insomma. uno barra una, eh, mi raccomando, non, non scrivetemi poi. Um, allora come faccio a sapere se il giocatore 1 ha giocato briscola? con valori delle variabili che ho a disposizione? If. If. Come faccio a sapere qual è la carta, il seme di briscola? La variabile briscola. Come faccio a sapere qual è il seme giocato dal giocatore 1? è il secondo carattere della sua giocata quindi se il giocatore 1 ha giocato briscola giocata 1 seme secondo carattere, indice 1 è uguale a briscola ma l'altro non l'ha giocata briscola quindi and giocato, giocata del 2 il suo seme è diverso da briscola, allora vincitore sarà uno. Dimmi. Allora, lui ci chiede se si può, se si può usare anche in, eh, si, in. In che senso? Briscola in giocata 1? Allora, if briscola in giocata 1 si può usare perché per fortuna le lettere che indicano i semi sono diverse dalle lettere che indicano i valori, altrimenti c'è il rischio di dire se io avessi un seme, eh, che ne so un seme ad esempio che inizia con la lettera A, Asparagi, avrei la carta 7A, che sarebbe 7 di Asparagi, che non devo confondere con, magari quella è briscola, però in AP, un A di Pickett, un asso di Pickett, avrebbe dentro la A e potrebbe essere confuso. Quindi, in questo caso specifico si può, però è, fragile, nel senso che va a fare un confronto che è più generoso rispetto al confronto che mi serve davvero allora tu dici, vabbè, sì vado a vedere solamente il seme, no? quindi vado a vedere questo una donna di cuore, bravo donna di cuori, è vero è già, ce l'abbiamo già questo problema, cuori e cu di donna è vero li pensavo separati, invece sono, è già così quindi è sbagliato no? perché? ok Immaginiamo che briscola sia cuori, quadri, quadri e la giocata sia la, la donna di picche. Allora, in questo caso si va a vedere, la sottostringa briscola Q è compresa nella stringa giocata 1 QP, sì, ma non deve essere perché non è, è compresa ma nella parte seme, nella parte valore non nella parte seme okay? e allora devo separare la parte seme e dire vado solo a vedere se c'è nella parte di stringa che rappresenta il seme, però a questo punto ho due stringhe di un carattere solo, è inutile usare in vado a vedere se sono uguali o no o lui vuole chiamare le figure con i nomi italiani è un altro modo per evitare il problema io eviterei il problema a monte, nel senso che se quello confronto quello, se l'altro confronto l'altro e li tengo separati, ok? Lavoro in modo un pochino più protettivo, no? Mi proteggo da me stesso. Ma anche perché se diamo legge a a questa istruzione è la trasposizione pari pari di quello che ho scritto prima. Uno ha giocato, il se, il, se uno ha giocato seme, bri il seme, il seme della sua giocata è uguale al seme di briscola, faccio proprio questo confronto tra i due semi. E il seme ho deciso di metterlo nella seconda posizione della giocata. Poi però questo mi considera un caso solo, c'è cioè il caso simmetrico, no? In cui invece è l'if... L'1 non ha giocato briscola e il 2 sì. Allora facciamo copia, incolla e spera. Così. Vincitore. Uguale 2. Cioè se la stessa situazione è la stessa ma invertita dove è il giocatore 2 aver giocato briscola e il giocatore 1 no. Allora ha vinto il 2. Qui ho messo un elif perché chiaramente è una condizione che vado a verificare solamente se la prima non si è verificata. Ho tante condizioni che sono tutte mutuamente esclusive una rispetto all'altra. Ok, ci siamo tolti di mezzo le vittorie facili, io gioco briscola e tu no. A questo punto ancora, non ci siamo ancora tolti di mezzo le briscole, perché c'è anche il caso in cui entrambi hanno giocato briscola oppure nessuno dei due abbia giocato briscola. Allora vediamo il caso magari in cui. Dimmi in cui entrambi hanno giocato briscola. Dimmi. l'altro sì. Eh, allora, lui dice ci sono altri due altri tre casi, ok? a questo punto direi entrambi briscola entrambi non briscola ma lo stesso seme oppure entrambi non briscola ma semi diversi allora i primi due forse sono lo stesso cioè che giochino, a questo punto che giochino entrambi briscola o entrambi non briscola ma dello stesso, seme, dello stesso seme si comporta nello stesso modo allora li teniamo insieme magari, quei due casi allora smarchiamoci l'altro che è quello di semi diversi, entrambi non briscola. Allora, vediamo questo caso, come posso esprimerlo? Else, se non sono nel primo caso, non sono nel secondo caso, i semi sono diversi, quindi vuol dire che il seme della giocata 1 è diverso. Dal seme giocata... del, del giocatore 2, dal seme giocato dal giocatore 2. Giocatore 1 ha giocato quasi, giocatore 2 ha giocato picche. E poi a parlo detto, ed entrambi non sono briscola. Ma secondo me non è il caso di specificarlo. Perché se uno dei due fosse briscola l'avrei già beccato sopra, nella prima o nella seconda IF. Se entrambi fossero briscola non sarebbe vero che sono diversi. Questo è il momento in cui serve la pastiglia per il mal di testa. Eh? Quindi immaginiamo il caso, no? a parole l'ho detto, perché è così. Um, e sono due semi diversi e nessuno dei due ha giocato briscola quindi dovrei dire sono due semi diversi e nessuno dei due ha giocato briscola lo posso anche scrivere eh? giocata 1 di 1 diverso da briscola and giocata 1 2 di 1 diverso da briscola Qui ho tradotto ciò che ho detto a parole. I semi dei due giocatori sono diversi, semi dell'uno diverso da semi del due e nessuno dei due è briscola, quindi il primo non è briscola e il secondo non è briscola neanche lui. Dimmi. Giusto? Ok. Qui ho messo questa parentesi perché mi aiuta nel, a, diciamo, a mappare il ragionamento che facevo in, nel codice che ho scritto. No? In realtà sono tre end in consecutiva e quindi la parentesi non serve, ma mettiamola, no? ci, ci aiuta a chiarire. Quello che io stavo sostenendo prima è che questo pezzo qua in realtà non serve. Perché a questo punto nel programma, cioè quando il programma è arrivato alla riga 59, sono sicuro che o hanno giocato entrambi briscola, e se hanno giocato entrambi briscola, questo pezzo della condizione è falso, e quindi l'end mi darà falso, oppure hanno giocato entrambi non briscola e allora va bene, è quello che devo fare. Quindi quel pezzo lì in realtà non serve. Perché questa riga 59 non viene eseguita sempre, viene eseguita solo se questa if era falsa e questa if era falsa. Comunque, male non fa a metterlo, eh? Stiamo dichiarando una condizione di cui un pezzo sappiamo quanto fa, sappiamo che fa true. Vabbè meglio, se domani dovessimo spostare tra di loro le, le, varie, le varie condizioni siamo più tranquilli ma se invece ci accorgiamo che non serve non lo mettiamo allora in questo caso sappiamo che abbiamo detto siamo nel caso in cui eh, due semi diversi nessuno briscola quindi vince il giocatore 1 sempre e poi siamo, a questo punto abbiamo l'unico un caso finale che è stesso seme che sia il briscolo o no non importa cioè l'unico caso che ci è rimasto è che i due semi siano uguali uno, due, dimmi No, se il seme è diverso io butto quadri e se tu mi metti cuori non vale niente cioè per battermi devi, devi salire di quadri, sul, sul seme che ho buttato io okay? quindi se il secondo giocatore mette un seme diverso non, non compete, non devo guardare il valore cioè gli altri giocatori devono mettere carte sul seme che ha messo il primo se non ho una carta di quel seme ne devo mettere una di un seme diverso anche se è una carta più alta, perdo Un paio di uh, okay. Allora a questo punto devo confrontare il valore, e questa è la parte un po' più rognosa, ci siamo tolti le parti facili, no? in cui bastava controllare i semi, adesso i semi sono uguali e eh, ci tocca controllare i valori. Mannaggia quanti casi particolari ho! Perché questo valore potrebbe essere un numero, una cifra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potrebbe essere J, K, J Q e K. E dove il J deve essere maggiore del 7, la K deve essere maggiore del J, eh, Q deve essere maggiore del J e K maggiore del Q. E poi dopo c'è ancora il 3, che maledetto lui è un numero, ma vale più delle figure. E poi c'è l'asso. Idee per dipanare questa matassa? Ok. Oh. È quello che farei anch'io. Dimmi. Ok. Allora, quello che dicono loro due è dire ci sono due strade, o impazzire, impazzire no però, Cominciare a fare tutta una serie di casi particolari, però capire che noi abbiamo una, una variabile giocata 1, a questo punto dobbiamo solamente più guardare il primo elemento delle stringhe, ok? Giocata 1 di 0 e giocata 2 di 0. E dobbiamo dire: sono entrambi numeri, allora andiamo a confrontare il valore, purché non siano 3. Se invece è 3, eh, se uno è un numero e l'altro è 3, allora vince il 3, se uno è una figura. Cioè, dovrei avere tantissimi casi particolari. Oppure cerchiamo di generalizzare e diciamo, ma qui le carte le ho messe in ordine così, a caso. Se io in quella stringa lì le carte le mettessi in ordine dalla più piccola alla più grande, ok? e quindi mettessi 2, 4, 5, 6, 7, Jack, Donna, Re, 3, Asso. Se la mettessi in quell'ordine mi basta poi capire se lui ha giocato un 7, in che posizione si trova nella stringa e quello dei due caratteri che si trova più a destra vince. E così risolviamo con tre istruzioni quello che altrimenti ce ne avrebbero richieste probabilmente 40. Quindi usiamo l'elenco di valori non solamente per contenere quali sono i valori leciti, ma anche per definirle in ordine crescente di valore. E allora con un find sono a posto. Abbiamo visto prima find, tira la lettera, faccio find dentro valori, valori.find di giocata 3 ok, tu hai la carta che è nell'ordine dei valori alla posizione 3 tu hai la carta nella posizione 5 vinci tu, fine no? quindi in questo caso io direi usando la furbizia di aver ordinato i valori in quel modo allora la posizione della carta giocata dal giocatore 1 all'interno dell'elenco dei semi ordinato per valore, non è altro che valori, punto find, di cosa giocata 1 di 0. Giusto? giocato 1 di 0 è il valore giocato, 3, asso, jack, 6. Eh, il metodo find ha come primo parametro la stringa lunga e come argomento della, del metodo la stringa corta, la stringa da, da cercare. Ricordate che facevamo s.find io quindi dentro la stringa lunga, valori, cerca la stringa corta, che è il singolo carattere in questo caso e mi darà un valore tra 0 e la lunghezza meno 1 di questa stringa e sono sicuro che questo carattere ci sia perché blocco due, nel blocco 2 e nel blocco 3 del programma avrò fatto tutti i controlli che dovevo fare adesso non ci sono ancora ma li metterò no? e poi la posizione dentro la stringa dei valori ordinata per valori crescenti della secondo giocatore giocata 2 di 0 E quindi, a questo punto, questi pos 1 e pos 2 sono, per definizione, distinti, perché le carte giocate essere, hanno lo stesso seme, ma devono avere per forza valori diversi, perché nel massimo ogni carta compare una volta sola. If pos 1 maggiore di pos 2, vincitore uguale 1, else, due punti, ce la faccio prima o poi, vincitore uguale a 2 ok e allora basta stamparlo. Quindi, per riassumere, poi lo proviamo, perché è vero che abbiamo scritto solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, anche qui una decina di righe di programma, però è una riga abbastanza dense. No? Magari l'avrei potuto provare prima i vari pezzettini. Abbiamo spezzato il confronto in quattro casi possibili, di cui tre facili, in cui potevo decidere solamente sulla base del seme, in realtà i primi due sono uno lo speculare dell'altro, dove solo fare attenzione bene quando faccio copia e incolla, di mettere poi a posto, vedi che c'è uno e due, poi c'è due e uno, perché quando fai queste operazioni di codice è molto simile, ma, ma devi scambiare l'uno col due, se te ne dimentichi uno, poi trovi un bacco che è difficile da, da risolvere. Oppure semi diversi, ma non briscola, oppure stessi semi e quindi confronto i valori. Confronto i valori richiede un passaggio in più, chiaramente. Allora, vediamo se ci dà la cosa giusta. Non Possiamo andare in intervallo senza saperlo. Briscola, cuori. Eh sì, è sempre cuori qua. Cosa gioco? Gioco un 7 di fiori e l'altro magari gioca un 3 di fiori. Quindi vince il secondo perché il 3 è una carta alta. Ha vinto il giocatore 2. Se invece il secondo giocasse un 4 di fiori, vediamo un po' 7 di fiori con 4 di fiori, vince il primo. Okay. Quindi questo è un caso in cui confrontiamo carte. Di, di diverso valore ma stesso seme non briscola facciamo la stessa cosa con due carte di briscola quindi 7 di cuori e 3 di cuori deve vincere il 2 7 eh, di cuori e 4 di cuori deve vincere l'1 eh, proviamo a vedere so, il, il jack il jack di picche e la donna di picche giusto per controllare sì, è giusto anche che funzioni anche con le figure alla find non mi frega niente se sono cifre o lettere però per toglierci il dubbio eh, io gioco briscola una briscola sfigatissima due di cuori e lui gioca una carta molto alta un asso di picche vinco io anche al contrario, se io gioco un asse di picche e lui gioca un due di briscola, vince lui. Quindi ci facciamo, dobbiamo farci no, una, diciamo anche, anche in brutto su un foglio di carta una serie di casi che ci permettono di testare il programma nelle varie situazioni che si possono verificare, che abbiamo visto che sono cinque situazioni diverse, quindi basta un esempio o due per ciascuna situazione. Ok? Allora, la parte più complessa l'abbiamo risolta, dopo l'intervallo andiamo a risolvere e completare la parte più semplice, qui sono i punti 1 e 2 e il 3 che è ovviamente è la fotocopia del 2. Adesso un quarto d'ora per farvi passare mal di testa.